Ciao a tutti, io sono Enrique, sono di origine spagnola e mi occupo di una di queste arti, di una di queste discipline che eh, aiutano proprio voi che vi rivolgete a noi in, un momento, in uno dei tanti momenti di difficoltà che, eh, che incontriamo appunto durante il percorso della nostra vita. Io ho cominciato con la cartomanzia, poi mi sono specializzato tramite il libro di Alejandro Jodorowsky con la tarologia, eh, nel senso che con le mie stesure andiamo a fare eh, un'introspezione su, eh, proprio sulla nostra persona, sulla nostra interiorità, perché lavorando su noi stessi noi possiamo sia superare ma tante volte anche evitare quelli che sono i nostri ostacoli. Allora ho cominciato anni addietro con un mio amico quando io gli chiesi di farmi una sesura di carte, poi la seconda sesura me la fece lui spontaneamente e vide che io ero portato proprio per questa, per questa arte. Così poi man mano mi sono specializzato e oggi mi, sono, mi trovo qui con voi. È difficile gestire questo dono, la difficoltà sta nel fatto che magari una persona pensa che noi siamo dei robot e che molte volte il tasto su ON non debba essere messo, però diciamo che questa cosa mi aiuta molto anche a lavorare sulla, su quella che poi è la mia autogestione, però devo dire che poi tutto sommato aiutare gli altri e imparare a non assorbire quanto gli altri ti danno è stupendo. Allora sì, ho ricevuto durante un consulto una domanda che non aveva a che fare con l'amore ma con il lavoro. Mi chiedeva la consultante eh, di, ehm, dove sarebbe andata a lavorare in quanto eh, aveva fatto due colloqui, una alla Coppia e uno alla Conad naturalmente io sono rimasto a bocca aperta perché insomma sono domande che non si possono guardare con le carte. Per, quante, per, per quanto la cartomanzia possa essere scambiata con il prevedere il futuro, Diciamo che eh, a volte le indicazioni le diamo, però in questo caso era molto molto molto specifico e impossibile. Però comunque per riuscire a, a dare serenità alla consultante io ho eh, girato la domanda alle carte e quindi ho chiesto il luogo della consultante, dove andrà a lavorare, sarà vicino o lontano da casa? In modo tale che poi tramite la risposta lei avrebbe saputo se, se fosse stato un supermercato piuttosto che l'altro grazie a voi